fuori di pietra induriti dal male. Posiamo allibiti come scale al vento. Chini, scaliamo l'ascesa oltre i cieli. Nella speranzosa meta di deporre l'eterno quesito. Perché? Ci accoglie commosso il Padre del Tempo l'invito è gettare su di Lui le ansie per tornare liberi alle nostre case, scendendo su scie di stelle possenti, aggrappati a una fede cosciente, lasciando a Lui l'ufficio di sciogliere i nodi e i cuori a debito tempo. A noi resta il compito di posare non cuori amari, arroccati, ma fiori, campanule e secolari alberi in questa nostra terrena dimora e coprir studiando la Sua parola i nostri dubbi e gli eterni perché. A cuor leggero così salteremo di gioia, vedendo come l'amore sgretola persino le rocce da cui spuntano copiosi i fiori del bene. Thank you.